Sai cosa? Mi è venuta fame. Vieni a casa mia che ci mangiamo una torta. Fantastico! Andiamo! Ah, eccomi qua! Wow, che bella torta! È una torta a paradiso, ti piace? Sì, è la mia preferita, sono contento. Ah! ah. Eh, Quanto ne vuoi? Ma ti dirò, ho abbastanza fame! Allora te ne taglio metà! Va bene! Io invece credo che ne mangerò metà di quello che è rimasto, quindi un quarto. Cinci! Alla tua! Buona! Eh, ne vuoi ancora? Ma guarda, era, era molto buona, ancora oh, un pezzettino sì. lo prenderei! Ammazza! No, non tanto come prima. Eh, ok, vero. e deve tagliare metà di questa? Metà di questa, cioè un ottavo? Sì, esatto. Va bene, dai. Aspetta, ma no, andando avanti così all'infinito, la finiremo prima o poi la torta? Quanta torta avremo mangiato alla fine? Se ci mettiamo un attimo con un foglio e una penna, ci accorgiamo che la quantità di torta mangiata, indicata con S, è data da un mezzo più un quarto, più un ottavo, più tutte le frazioni con denominatore una potenza di 2. Il doppio di questa somma, quindi, è uguale a 1 più un mezzo più un quarto, e così via. A questo punto, mettendo a sistema le due equazioni, ci accorgiamo che 2s è esattamente uguale a 1 più s, e quindi, Risolvendo l'equazione, abbiamo che S è uguale a 1. Cavolo, era proprio buona questa volta. Alla fine l'abbiamo finita. Oddio, è tardissimo! Lorenzo, grazie di tutto, però ora devo davvero andare. Sono super in ritardo, il bus mi passa tra poco. Ciao, Luca. sono Ci all'università. Ciao! Aspetta, Luca! Hai dimenticato le chiavi! Durante la fuga... Luca parte con un discreto vantaggio, che possiamo assumere essere uguale a 1. Lorenzo però si muove 10 volte più veloce, perché ha mangiato meno torta. Quindi, nel momento in cui Lorenzo raggiungerà la posizione di Luca, Luca avrà percorso un decimo di quella distanza, e così via come viene rappresentato dalle immagini successive. Sembra quasi che Lorenzo, in questo modo, non raggiungerà mai Luca. Possiamo rappresentare, lungo due assi orizzontali, la quantità x e la quantità v per t. Sappiamo, infatti, dalle leggi del moto, che delta x è uguale a v per delta t. Ad una lunghezza 1 sull'asse delle x, allora corrisponderà un'uguale lunghezza sull'asse v per t, e così via per le distanze successive. Il problema, nel ragionamento precedente, è dunque il fatto che, prendendo distanze sempre più infinitesime nell'asse delle x, a queste corrispondono istanti sempre più infinitesimi nel tempo. Quindi l'istante nel quale la posizione di Lorenzo sarà uguale a quella di Luca non verrà mai raggiunto. Con un ragionamento molto simile a quello utilizzato per calcolare la quantità di torta mangiata, possiamo effettivamente calcolare la distanza alla quale Lorenzo raggiungerà Luca. Questa corrisponde effettivamente a 1 più un decimo più un centesimo più tutte le frazioni con denominatore una potenza di 10. Ci accorgiamo che 10x risulta uguale esattamente a 10 più x. Risolvendo un'equazione di primo grado otteniamo che x deve avere valore 10 noni. Vogliamo ottenere lo stesso risultato utilizzando le leggi del moto. Ricordiamo che nel sistema di riferimento internazionale il tempo viene misurato in secondi, mentre x, la posizione, viene misurata in metri. Infine, la velocità, che è una grandezza derivata, viene misurata in metri al secondo. Scriviamo dunque le due leggi del moto. La posizione di Lorenzo è data da 10 v per t e si misura in metri, mentre la posizione di Luca possiamo scriverla come 1 più v per t. Le due posizioni coincideranno quando 10v per t sarà uguale a 1 più v per t. Isolando il tempo in questa equazione, otteniamo il valore di 1 fratto 9v secondi. In questo istante, dunque, le posizioni di Lorenz e Luca saranno uguali. Se vogliamo conoscere quale sarà la posizione, possiamo sostituire questo valore in una qualsiasi delle due equazioni e ottenere, semplificando la velocità, la quantità 10 noni metri, che coincide con il risultato che avevamo già ottenuto in precedenza.